Ciao da Laura di Kairos Comunicazione in questo video di oggi parleremo di come trovare clienti attraverso Instagram Instagram è sicuramente uno dei canali di comunicazione che negli ultimi anni ha riscontrato e ha registrato una crescita più ampia lo puoi vedere nell'immagine qui in alto sono i dati del 2022 registrati da HotSuite e We are Social sull'indagine dei social nel mondo che mostrano come Instagram sia il secondo canale più utilizzato subito dopo WhatsApp ma sebbene come WhatsApp sia prevalentemente utilizzato come strumento per eh, la comunicazione diretta quindi come un canale di messaggistica o per le telefonate instagram è sicuramente uno strumento che diventa ogni giorno più importante per la tua comunicazione e per far crescere il tuo business ma prima di proseguire in questo video voglio dirti due cose la prima è che in descrizione trovi un link per richiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita la seconda è che se vuoi continuare a seguirci puoi cliccare sul pulsante iscriviti, sulla campanellina in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video ma torniamo al punto della questione di oggi Con clienti su instagram innanzitutto la prima cosa che devi fare è quella di avere un profilo aziendale ebbene sì perché non so se lo sai ma su instagram come su facebook sono previsti profili account tanto aziendali quanto personali utilizzare un profilo account eh, aziendale ti dà la possibilità di poter beneficiare di tutti quelli che sono gli strumenti messi a disposizione ne ho già parlato in un video precedente che ti linko in descrizione ma sono sostanzialmente la possibilità di utilizzare eh, i dati di insights e quindi di poter vedere quelli che sono um, la reportistica sull'andamento statistico dei tuoi contenuti e soprattutto quello di poter pubblicizzare i contenuti all'interno della piattaforma. La seconda cosa che devi fare è creare un piano di contenuti di qualità. Instagram è un social network e quindi devi comportarti all'interno del canale come se fossi all'interno non della tua e-commerce, non della tua vetrina di vendita, ma attraverso un canale nel quale l'obiettivo principale è quello di intrattenere, informare e ispirare. Ricorda sempre che i tuoi contenuti, siano essi un'immagine, un carosello o un video, devono puntare ad almeno uno di questi tre obiettivi. E inoltre sinonimo di contenuti di qualità perché avere un feed organizzato dà sicuramente un forte impatto inoltre È inoltre utile per promuovere i tuoi prodotti e i tuoi servizi con chiarezza perché un feed ordinato rende immediatamente questi distinguibili la quarta cosa che devi fare è pubblicare con costanza attenzione la qualità è sempre da privilegiare rispetto alla quantità ma è anche vero che devi cercare di non avere i cosiddetti buchi neri pubblicare tantissimo per un determinato periodo di tempo e poi puff sparire andare via no è meglio creare un piano di contenuti che sia verosimile rispetto ai tempi alle possibilità che si hanno di pubblicare ma mantenere una certa costanza avere una certa costanza ti consentirà pian piano nel tempo di raggiungere sempre più nuovi contatti sempre più nuovi potenziali clienti la quinta cosa che devi fare è sponsorizzare i contenuti ricorda che se sei un'azienda o se sei un professionista questi canali di comunicazione non sono nati per noi sono nati per creare ehm, diciamo un luogo di incontro eh, che ehm, desse alle persone dei momenti di piacere di svago che facesse il più possibile in modo che le persone desiderassero stare all'interno di quella piattaforma quindi quello che tu devi fare nel momento eh, in cui vuoi cercare di andare al di là del tuo pubblico è sicuramente quello di investire un budget all'interno della piattaforma quindi nelle campagne pubblicitarie perché se no a comunicare sempre all'interno del circolo delle persone che ti seguono e difficilmente riuscirai ad andare oltre ovviamente instagram riconosce che siamo delle aziende e come tali ci tratta non è che ci fa la, eh, la visibilità o che ci consente di avere una visibilità crescente eh, se noi non investiamo anche eh, un budget o meglio ci sono degli account che riescono ad essere effettivamente virali eh, ma si tratta di casi isolati quello che succede a qualcuno non è la regola il consiglio che ti do quindi è di mantenere sempre eh, una sponsorizzazione dei tuoi contenuti e di pubblicare costantemente la sesta cosa che dovrai fare è quella di seguire le tendenze del momento le tendenze del momento non significa seguire la moda significa capire come quel canale quali sono i contenuti che in quel momento specifico quel canale di comunicazione sta privilegiando ricordati che facebook ed instagram youtube Google lavorano tutti con algoritmi matematici e questi algoritmi matematici sono costruiti e sono progettati in modo tale da um, garantire a quella piattaforma uh, il miglior um, introito dal punto di vista uh, economico instagram facebook e youtube sono delle aziende e come tali devono fare degli utili quindi quando quell'azienda eh, intuisce che per esempio parliamo di instagram che è un video e quindi ti faccio l'esempio del momento i reel sono i contenuti che più vanno quelli che sono più apprezzati quelli che le persone tendono a guardare eh, con più facilità beh allora dovrai cercare di inserire all'interno del tuo piano editoriale la produzione di quella tipologia di contenuto il settimo suggerimento è quello di creare engagement ovvero di creare interazione cercare di coinvolgere le persone instagram non è un canale nel quale si pubblica un'immagine si pubblica un video ma è un canale nel quale per esempio sono messi a disposizione eh, di noi aziende dei profili personali un po di tutti tutta una serie di strumenti conoscerai sicuramente gli adesivi previsti all'interno delle stories i vari stickers la possibilità di fare domande questionari sondaggi ecco questo è un modo attraverso il quale tu puoi direttamente interagire con i tuoi potenziali clienti se ti è piaciuto questo video lascia un like o condividilo se vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale clicca sulla campanellina in modo da ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video ciao e alla prossima